Ciao a tutti, in questo video parlerò di Special Light ed in particolare dei trigger per il calcolo automatico della lunghezza di una strada. Ho realizzato già un articolo sul mio blog e, e vediamo tutte le eh, fasi per realizzare sia il database, sia il trigger o i trigger, non più di uno, e come realizzare un semplice e come popolare in QGIS questo questo database. Allora, iniziamo con creare un database su Spatialite. Ecco qua, questo è Spatialite. Come crearlo? Andiamo su File, Crea nuovo database vuoto. E, um, ho creato una cartella dove mettere il tutto, Trigger. Eccolo qua. Questo database lo chiamiamo DB stradario, ed ecco qua. Quindi su questa cartella ho creato questo DB, in questo caso è ancora vuoto. Vediamo ora come creare una tabella all'interno di questo database e successivamente come, come creare dei trigger i trigger non sono altro che ehm, del codice SQL che si attiva come un grilletto ogni qual volta si verifica un evento nella tabella in cui sono state definite. Allora, dall'articolo um, qua ho messo un gist dove ci sono tutti i passaggi da fare quindi in questo caso copio le prime sette righe copia vado su special light e qua incollo, come vedete qua, create table stradario, ho definito una chiave primaria, che è anche auto incrementale, e un campo nome, un campo lunghezza, un campo note, e poi alla fine dico di, eh, che deve aggiungere alla tabella stradario la colonna geometrica, con questo EPSG di tipo lineare e di dimensione 2 quindi in X e in Y quindi andiamo qua, clicchiamo su questo tastino, quindi esegue SQL. ecco qua e lo ha già creato quindi se, se facciamo un refresh vedete qua, stradario lui ha creato tutto, la chiave primaria e questi tre cambi e la geometria quindi è già fatto ora passiamo alla, a, a, a definire i due trigger. Quindi copiamo questo prima, copia, andiamo qua, incolliamo. Quindi questo primo trigger, che ho chiamato insert calc length, come vedete qua, after, quindi dopo l'inserimento nella tabella stradario, quindi questo è un commento, non ci interessa. Quindi dopo l'inserimento, quindi appena io ora digitalizzo una linea su QGIS, vedremo, appena lo finisco di inserirla, questo trigger si attiva, perché dopo è dopo l'inserimento, e popola, update set, popola, colonna, lunghezza, che è questa, con questa funzione, st -length. molto semplice. Quindi avviamo ecco qua l'ha creata creiamo, aggiungiamo anche l'altra l'altro trigger quindi andiamo qua in questo, in questo, questo secondo trigger questo è dopo l'aggiornamento della geometria quindi può essere che io digitalizzo una strada però poi mi accorgo di aver fatto un errore quindi la modifico basta modificarla e si attiva questo altro trigger che ricalcola e quindi aggiorna il campo lunghezza. Quindi avviamo ed è fatta. Bene, se volessimo vedere ehm, eh, i trigger che ho appena creato, basta scrivere select name from SQLite master where type trigger. In questo caso se lo avviassi, io vedrò tutti i trigger che sono presenti qua nel, ehm, in questo database. Se vedete qua gli, gli ultimi due, insert e insert. In particolare se volessi vedere solamente in questo stradario, devo aggiungere... Ecco qua, questi qua sono solo le, i trigger presenti in questa tabella stradario. E gli ultimi due sono quelli che ho, che ho creato io. Bene, fatto ciò non ci resta che caricare questo database in QGIS e iniziare a popolare. E come scrivo nell'articolo? Ritorniamo qua, come scrivo nell'articolo, ho definito eh, come EPSG 32632 e eh, quindi siamo eh, nell'UTM Zone 32 quindi dobbiamo prendere eh, per esempio prendo lucca come, come, come esempio quindi ritorno qua e prendo la open street map e vado a lucca Eccoci qua a Luca. Bene, ora carico il database, quindi vado su Aggiungi vettore, e nuovo, vado su sulla tabella, sulla cartella dove vi è il database, eccolo qua, apri, do un nome, per esempio Trigger, Ok, e faccio connetti, ecco qua e adesso è ancora vuota. Comunque io lo aggiungo. Ed eccolo qua. Quello che bisogna stare attenti è che è stradario, come quasi vede dal pop-up e PSG 32632, 32. quindi cosa facciamo? Andiamo qui sotto, e PSG, attiviamo l'otf e rendiamo... Oh, corrente il 32632, applica ok in modo tale che qua sotto l'epsg corrente è quello del, del database vedete qua 32 632 otf bene siamo pronti per digitalizzare qui andiamo su modifica clicchiamo su aggiungi elementi e iniziamo a disegnare per esempio da qua disegniamo questo primo tratto ecco qua tasto destro ora vi ricordo che pk è auto incrementale quindi non occorre che noi lo compiliamo lo compila in automatico special light il nome mettiamo il nome che leggiamo qua via Carlo del Prete via Carlo del Prete ok e facciamo ok Digitalizziamo questo altro pezzo qua, viale Giosuè Carducci, quindi da qua qua, qua, fino a qua, per esempio, questo è abbiamo, visto, abbiamo detto che è viale Giosuè Carducci, viale, eh, come abbiamo detto Giosuè, Giosuè o Sue Carducci. Ok. Va bene, in queste due facciamo un salva. Se apriamo la tabella attributi, ecco qua, vedete che in automatico mette la lunghezza. Perché io non l'ho compilato questo. Lui la compila in automatico. Facciamo vedere con la tabella attributi aperta. Se aggiungessi un altro, per esempio da qua a qua. Questo è Giuseppe Giusti. Ok, va bene. Ritorno qua via. Giuseppe Giusti. Vedete qua la lunghezza non è compilata. Ok. Qua ancora devo devo salvare appena salvo ecco qua che aggiunge in automatico la lunghezza ora guardate qua 17, 1777 metri se io vado a modificarla perché in questo momento sta agendo la um, il trigger insert ora questo io lo modifico guardate qua questo è 17 spengo un attimo qua così si eh, si vede un po' meglio, non so, modifico non so, questo vertice, questo vertice da qua lo porto qua per esempio, se faccio aggiorna, eh, se faccio salva, mm, Vedete qua, è diventato 2000, questo era 1700, ora è diventato 2000 perché agisce il secondo trigger. Spero che vi sia utile eh, e per quest'anno vi saluto, vi auguro buone feste e alla prossima. Ciao!